Ho costruito una mega centrale atomica come casa in Minecraft Hardcore in 237 ore, che sono circa 711 giorni su Minecraft. È stata la costruzione più grande della mia vita. Io sono completamente in diamante, ho anche gli strumenti e Nick qua non sa che cosa stiamo andando a fare, ovviamente stiamo andando nel nether, perché dobbiamo prendere la Deep Slate, vieni con me. Prima di tutto prendiamo il quarzo, perché anche il quarzo ci, ci servono per le costruzioni. Allora, un po' di queste cose, direi di, di prendere dei semini che ci droppano gli alberi. Forse sono questi i semini degli alberi. Vabbè, un'ascia. o oh no, ho guardato. Gli enderman Per no, eh. Sto sentendo una madonna Che fa versi strani Attenzione Allora tu stai dietro di me Mi raccomando e eh. Stai dietro di me No No no no Cioè No no no Nick Nick attento Che tu c'hai cioè, l'armatura po povera Atte No perché stai picchiando No no Nick Così ci muori Così ci muori No mi ha bruciato tutto il culo Oh l'ha ammazzato Sto Schifo. Ora sei tutto sicuro a parte i piglin Che Dio solo sa perché tu hai attaccato Vero? Solo Dio lo sa Attento che c'è un piglin che ce l'hanno qua e calla. Oh no come io bro Oh che cazzo Oh ma perché questo qua vuole l'oro sto figlio di E io come lo prendo l'oro? Ci sono le pepite d'oro? C'erano però non so dov'è Allora Io sto prendendo un po' di questa cosa perché ci serve Immagino E per fare l'albero cosa serve per fare l'albero? Ci vuole uh, Vuoi demotizzarmi il video? Demotizzarmi sì, mi demotivi così Oro, c'è... Oh, oro, oro, oro Dammi l'oro Bene, bene così Ehi, spostati No, non mi guardare Allora, se tu c'hai dell'oro comunque dovresti darmi Ma perché li picchi? Perché li devi picchiare? Ma hanno ragione sti qua Ah, mannaggia, mannaggia No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Sono in pericolo, sono in pericolo, sono in pericolo Ho bisogno di amici che mi salvino, porca vacca Mi sono appena scordato come si edita Porca p***a Miseria, no, no, no, no. Smettila, smettila, smettila. Comunque, scrivetemi se vi piace la parte del fa cioè il fatto che entrino altre persone nel mio mondo. Orca A volte devo ricordare a me stesso che siamo in hardcore. Bam. Bene, becca alla base, torniamo alla base. Allora, tu non sei della mia brillante idea, Rider. Vedi questa cosa Questa cosa qua Doveva essere casa mia Ma pensavo che casa mia Sarebbe stata molto migliore Se fosse stata un enorme bug Se nucleare figa Mi piace come idea Va bene, dai, andiamo Un attimo, aspetta Non è che così Prima ci servono i materiali, bro Prima di tutto che palle Che adesso devo badare anche a voi Che entrate Prima era entrato Nick Adesso sei entrato tu Che palle, oh Però eh, tranquillo dai. Fai shuf, shuf, shuf, shuf. Stai, bene Fai bene Che <ride> <bene. ride> cosa ti allontani? Stai qua Fai bene perché. <ride> <ride> Mi fa ridere perché sei Allontanato a casa. Allora, vedi che io sono tanto gentile. Vai lì, c'è un letto, e... l'ho cre creato io. Vieni con me adesso. Sei così forte che riesci a creare i letti. Con un click, hai ragione, puoi dirlo fortemente, <ride> <ride> Duris, dove mi stai portando? <ride> No, no, no, no, no. Allora, metti il letto da qualche parte e dormi così respawni Cioè, non respawni perché è un hardcore. <ride> Adesso fammi un sacco di concrete veloce. Sì, sì, un attimo, un attimo. Ma cosa un attimo. stai facendo? Mi stai distruggendo la mia casa. Madonna, ma questo non è la casa tua. È tutto mio, Dunis, per fare la concrete, uh, per fare quella lì bella, giusto? Metti il colorante al centro. Oh, bravo! Me ne danno 8 di blocchi, perfetto Mamma mia. E adesso facendo così posso prendere la mia concrete Ottimo, genio Dunì devo confessarti un segreto però, però non lo devi dire a nessuno Dimmi Io non sapevo come si faceva la concrete Quella non sapevo che bisognava metterla in acqua Ah, davvero? Suro. <ride> <ride> bene Sono in avventura ho trovato un igloo Io ho trovato questa cosa del um, villager zombie E tecnicamente il villager zombie, mi sbaglio, Rider, oppure può essere bello? Ah, può essere utile, può essere... Perché? Io non mi ricordo più per cosa serviva Ti dirò che non mi ricordo neanche Bene, però questo è un alambicco che possiamo usare per le pozioni No, eh, l'unico problema è che dobbiamo fare il colorante verde e ci servono i cactus Eh, il problema oh, è se trovare i cactus Ho trovato un cactus Vabbè, <ride> sì. <ride> sì, nel pot giù Era nel pot raga, ma assurda sta cosa Oh bellissimo vai, andiamocene via Come si volti vorrei i cazzo li fai, li fai crescere E poi dopo si espandono, capito? Con la sabbia quindi serve Per poter pubblicare il video in un tempo ragionevole Avevamo bisogno di prendere un sacco di materiali Abbiamo fatto la raccolta differenziata Sempre fare la raccolta differenziata ovviamente E quindi... Adesso vedrete direttamente la parte dove costruiamo Ah, deve essere un pochino, secondo me, frastagliato Poi, allora, questa roba, raga, per chi non l'avesse capito È tipo la poltiglia verde, no? Quella, quella roba um, radioattiva Insomma, dovevamo fare una roba, tipo, enorme, no? Che, ma, tipo, deve essere ci, rotonda, quasi, quando, quanto quest'isola Ora un bel lavoro lungo e guarda, è diventata notte, mi sa che dobbiamo andare a dormire, anche perché tu non sei in pericolo, Cioè, comunque abbiamo fatto già un bel po', eh. Vabbè, vi facciamo direttamente vedere il risultato finito. Allora, tu quello che dovresti fare è andare a prendermi, a te e anche a me, dei totem perché i totem ci servono per sopravvivere ora siamo nel, al sicuro ma poi ovviamente ci serviranno quindi vai vai vai. Sciopi. sono I totem... difficilissimi eh lo so ehm, è vero vabbè mm, Vabbè, ovviamente prima prendi i diamanti insomma fai le tue cose vai alla magione insomma e cerca. anzi cerca la magione così magari ci andiamo insieme d'accordo ci rivedremo presto ok vabbè ciao ciao Ciao, oh, ciao. Ed ecco. Ok, credo che mi stia venendo un attimo di mental breakdown. Nel senso. Sembra per ora solamente una distesa di nulla. E ci abbiamo messo così tante ore. Porca vacca, raga. Ma proprio quando le speranze se ne stavano andando. E stavamo per abbandonare il progetto. È stato lì che mi sono detto: Non possiamo fermarci qui. E quindi siamo andati avanti. Siccome siamo su un suolo molto radioattivo. Crescono piante ovviamente tutte quante schifose. Quindi. Poi io pensavo, mi sono preparato un bel po' di legno vedete. Pensavo di fare tipo tantissime cose, di queste cose qua Ecco, devono sembrare strane, non capisco se è abbastanza strana Però fa cagare, scusatemi Comunque, ditemi se avete visto il nuovo Zelda Cioè, raga, è assurdo per chi conosce il videogioco, dico È assurdo, oh mio Dio, è la cosa più bella che possa esistere sulla faccia della Terra Beh, direi che ci siamo Ma io non capisco se sta uscendo uno schifo oppure sta uscendo bene Va bene però ora Dobbiamo iniziare a fare sul serio non, non si vede la differenza Continua a non vedersi ma inizia a prendere forma Cioè l'idea qua sarebbe quella di Vedete fare così e poi così <ride> Non so spiegarvelo mi spiace Indovinate, due stack sono andati. Bene, no, un cerchio. <ride> um, beh, questa è la base. Poi sopra, tecnicamente, credo si debba allargare. Come succede con tipo quei reattori, no? <ride> Se ero più nato, sarei morto. <ride> non registro più. Basta. Vi presento questo incredibile straordinaria costruzione mm, forse questa parte sopra la tolgo però allora a me Devo dire, non dispiace. A parte la parte sopra. Qua dentro ci si può costruire una casa proprio bella, bella bella. E anche sotto volendo. Beh, come sospettavo, viene meglio così, vedete? Adesso dovrò ve accedere dal dentro. Um, e ovviamente dovrò iniziare a mettere un sacco di torce. Perché qua um, possono spawnare i mostri che mi uccidono. E sì, questo è il centro. Perché, comunque, qui questa cosa può andare praticamente fino a sopra. Vediamo come si vede da distante. No, ma raga, ma che bella! Dai. È bellissima.